Eh, questo è un istituto comprensivo, quindi cominciamo dall'infanzia per arrivare fino alla, alla media e, e dunque abbiamo bambini insomma, dai due anni e mezzo ai quattordici ragazzini che corrono tutto l'arco della prima fase della vita L'ambiente in cui ci troviamo è un coacervo di eh, differenze e possibilità Prima di tutto eh, diciamo, viviamo in, un, in una zona che inizialmente era una zona periferica e quindi era diciamo, con eh, insomma, eh, famiglie non, non molto abbienti e anzi eh, c'era un bel numero di famiglie con gravi difficoltà socioeconomiche. Io sono fiduciosa perché mi sembra che eh, lo spirito sia stato già compreso rispetto almeno a quello che mh, sono le prime fasi, cioè i laboratori per i ragazzi, eh, il discorso della... Mh, diciamo costituendo associazioni dei genitori, perché i genitori hanno proprio bisogno di dialogo, hanno bisogno proprio di mh, condividere le difficoltà dell'essere genitori, che oggi veramente forse lo è sempre stato un, un mestiere difficilissimo, però questa volta, questi anni, sono stridenti sulla, sulla difficoltà educativa. E, quindi condividere questo peso con le insegnanti e con gli altri, eh, con gli altri genitori lo alleggerisce un po'. Dunque eh, questo è un progetto che abbiamo sposato subito per questa capacità di coinvolgere contemporaneamente tutti gli attori. Da una parte c'è questa formazione per i docenti che è cominciata già alla grande perché poi devo dire che i nostri partner con, insomma, di Pantacu sono stati bravissimi perché hanno individuato delle competenze sul territorio che sono le più alte cioè si sono scelti i migliori e allora quando si fa quando si lavora con le persone più competenti più esperte eh, tutto viene meglio dunque anche voglio dire il laboratorio di formazione per i docenti è stato già molto apprezzato dai miei, dai miei docenti e Pantacu sta facendo Già un bel lavoro sulla formazione che loro sono molto contenti perché è una formazione che coinvolge. Poi abbiamo fatto un incontro con i genitori, con i rappresentanti di classe delle scuole, della scuola media e della scuola secondaria eppure loro sono stati proprio interessati assai dal percorso che vorremmo fare prima di tutto perché ovviamente è utile per i loro figli ma poi perché c'è questa possibilità come dicevo di dialogo di confronto di autoaiuto ed è questo credo che mh, Diciamo, è la cifra di Pantacu, l'autoaiuto come risposta alla povertà educativa in modo che eh, aiuto, ognuno poi da aiutato possa diventare aiutante di qualcun altro in successione e tutto questo si svolga in una maniera semplice, allegra, calda L'esigenza di Pantacu è soprattutto sul, eh, sullo sguardo lungo della triennalità a me è piaciuto moltissimo questo discorso della, diciamo, del lungo periodo perché eh, i progetti annuali sono molto interessanti e belli noi li facciamo mirati nel nostro piano di miglioramento però un progetto triennale di per sé ha uno sguardo lungo sulla crescita dei bambini e quindi eh, era proprio quello secondo me che ci voleva e di fatti quando me l'hanno pre pre presentato due anni fa io ho detto sì sì, per carità, subito mh, poi eh, diciamo, eh, i ragazzini delle medie sono a, mh, già presi mh, dal futuro perché la media è di per sé una scuola orientativa e se non lo è fallisce, voglio dire e quindi la possibilità di mettersi in contatto con... Mh, associazioni di categoria e gli artigiani del territorio, dà loro un'opportunità anche di conoscere uno spaccato lavorativo che è estremamente importante nella loro formazione.